«Affida al Signore le tue opere, e i tuoi progetti avranno successo. Il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'empio per il giorno della sventura. Chi ha un cuore superbo è in abominio al Signore, certo è che non rimarrà impunito. Con la bontà e con la fedeltà l'iniquità si espia, e con il timore del Signore si evita il male». Quando il Signore gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Meglio poco con giustizia che grandi entrate senza equità. Il cuore dell'uomo medita la sua via, ma il Signore dirige i suoi passi. Sulle labbra del re sta una sentenza divina. Quando pronuncia il giudizio, la sua bocca non erra. La stadera e le bilance giuste appartengono al Signore. Tutti i pesi del sacchetto sono opera sua. I re hanno orrore di fare il male perché il trono è reso stabile con la giustizia. Le labbra giuste sono gradite ai re. Essi amano chi parla rettamente. Ira del re vuol dire messaggeri di morte, ma l'uomo saggio la placherà. La serenità del volto del re dà la vita, e il suo favore è come nuvola di pioggia primaverile. L'acquisto della saggezza è migliore di quello dell'oro, l'acquisto dell'intelligenza preferibile a quello dell'argento. La strada maestra dell'uomo retto è evitare il male. Chi bada la sua via preserva se stesso la superbia precede la rovina e lo spirito altero precede la caduta. È meglio essere umili con i poveri che spartire la preda con i superbi. Chi presta attenzione alla parola se ne troverà bene, e beato colui che confida nel Signore. Il saggio di cuore è chiamato intelligente e la dolcezza delle labbra aumenta il sapere. Il senno, per chi lo possiede, è fonte di vita, ma la stoltezza è il castigo degli stolti. Il cuore del saggio gli rende assennata la bocca e aumenta il sapere sulle sue labbra. Le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, salute alle ossa. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte. La fame del lavoratore lavora per lui perché la sua bocca lo stimola. L'uomo cattivo va scavando il male ad altri. Sulle sue labbra c'è come un fuoco consumante. L'uomo perverso semina contese. Il maldicente disunisce gli amici migliori. L'uomo violento trascina il compagno e lo conduce per una via non buona chi chiude gli occhi per tramare cose perverse, chi si morde le labbra, ha già compiuto il male. I capelli bianchi sono una corona d'onore, la si trova sulla via della giustizia. Chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi è spugna città. Si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione viene dal Signore.